in the in the house we come back so please reserve your spot because look at this we have sun, fun and dance and it's the best area in Europe that I see so guys need to get to come to and book your spot the for the Akeriko festival we are here again and uh, the food is very nice the ladies are very beautiful the music is cool all the artists top artists are here in the house all the rest I would like to Invite you to join us for days and uh, you can join us to grazie fun. Thank you. Sardegna? Sardegna. rico! rico! Sardegna, che rico. Hay que venir todo, cada año a bailar, a beber y sobre todo a bailar. sardiña che rico. <laughs> è la seconda année che convient et franchement beaucoup de venir parce que c'est le top du top du top. Viva la Sardegna! Che cosa devo dire? Dimmi un evento di fine estate, musica, colore, allegria e tanto divertimento. Ma sì, manifestazione è un bellissimo evento che unisce il popolo sardo con. Le persone dei paesi, diciamo, un po' freddi, ma che freddi non sono. Bellissima la musica, bellissimi gli stage, simpaticissimi tutti i maestri, e poi tanto sole, tanto mare che non guasta, anche se siamo in ottobre. Fantastico evento organizzato in questa bellissima Sardegna, dal ghero, mare cristallino, tanta musica, tanto divertimento, sole, Bellissimo. relax, Bellissimo. e la compagnia, che dire, unica. E' la, la compagnia. compagnia! Bellissima! Sardinia! Che ricco! I love you! Yeah! Oh. Sardinia! Che ricco! Sardinia che ricco! Ancora? Sardinia che ricco! Sardinia. Sardinia fantastico! Sardinia. Ah no, preso così! Sardinia, Sardinia. che ricco! E' la best in the world! Oye, eh. Fantastico! Sardinia fantastica! Che ricco! Sardinia is the best! Wow! The best Sardinia! In Sardinia the best!